Complimenti anche per il tuo piazzamento per quanto riguarda le, le deva, appunto. Eh, sì, sono state molto brave. Sono state brave. stupende. Quando, quando me ne hanno fatto sentire, eh, ho detto ma io non le voglio come vocalista da supporto, io le voglio eh, che insieme a loro canto io. E certo. così siamo diventati in cinque, abbiamo diviso la canzone in tante parti uguali. Eh, guarda, è stato un atto di generosità e di comunque... Insomma... No, ma perché così era funzionante anche. Perché certo. ognuno di loro ha un modo di esprimersi. No, era funzionante anche proprio da un punto di a vista... Proprio... Anche interpretativo e comunque anche certo. scenico. Perché a livello certo. scenico eravate sì, proprio sì. belle tutte, ecco. Ecco, ogni tanto va, vi... un... va un, un po', po via, via la linea. linea. <ride> e, e siamo... Siamo contenti perché essere premiati da una giuria di musicisti eh, certo. è molto gratificante, quindi sono sì, la... rimaste contentissime e ci siamo, ci siamo ripromesse di poter avere un'altra occasione di presentare il disco in una, in una televisione insieme. Eh, ma infatti ti avrei una chiesto canzone. appunto, se magari intendevi magari portartele qualche volta a livello live, quando si riuscirà a fare il live, perché loro sono sì, molto sì. belle. Sì, sì, adesso... Abbiamo già detto al, nostro, al mio manager Pasquale Mammaro che insomma prima che finisca questo clamore di Sanremo di poterle anche eh, presentare in qualche manifestazione televisiva Certo, certo. No, no, fai bene perché comunque veramente siete state davvero una scoperta di questo festival un po' particolare, un po' diverso anche con tra virgolette, degli artisti diversi rispetto agli altri anni. E... Sì, questo è vero. Eh, questa... eh, la gente, ad esempio, dice ma ci sono stati meno ascolti degli altri anni. Io ho detto ma pensate che ci sono tante persone a te e quindi anche le famiglie che hanno una persona ammalata in casa e una persona che non c'è più perché ci sono stati talmente tanti morti purtroppo certo. che no, non hanno voglia di vedere uno spettacolo di canzoni e di sketch insomma però ce ne sono tante altre che pensiamo di aiutare di passare almeno quelle tre o quattro ore eh, non pensando a tutto questo oscuramento non pensando Ma a certo. tutte le difficoltà di lavoro che ci sono da qualche parte e... bisogna iniziare insomma, cioè, io per dico me sempre... hanno fatto bene hanno fatto bene il festival farlo, perché sai che c'è stata la cosa, no? Sì. Non fatelo, non fatelo. Però in questo caso dello spettacolo, almeno è andato da lavorare per tre o quattro mesi a un settore dello spettacolo che è un anno certo. termo, non certo. almeno il 10% ha lavorato. Una, una soddisfazione di avere un lavoro eh, insomma è un diritto umano e anche un modo di sentirti meglio, no? Purtroppo Verissimo. avrà lavorato il 10%, ma mi venga anche quel 20 quei, questo 10%. Per me hanno fatto bene farlo, non perché io sia qui in gara, così sia qui No, no, però ma lo so che non tante certo. persone. No, no, hanno eh, fatto benissimo a farlo che, nel senso insomma, che il discorso degli ascolti è molto legato anche al fatto che non si possono tra l'altro fare paragoni tra un febbraio dell'anno scorso e un marzo di oggi perché comunque c'è già comunque meno certo. pubblico eh, che comunque fruisce dell'apparecchio del, del, dell sì. televisivo e, e poi c'è il discorso che comunque sulla bilancia dobbiamo mettere anche una ripartenza, da qualche parte bisogna pur ripartire, qui si respira comunque tanta musica eh. e quindi è giusto che ci sia uno start e che si riprenda da questo punto di vista.